In una nota dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali riguardo al monitoraggio del conflitto eh, di interesse, che è sicuramente una misura importante per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ne abbiamo, e ne abbiamo sentito parlare in questi giorni di quanto riguarda eh, i fenomeni corruttivi e il conflitto di interesse in sanità, eh, citiamo la Regione Umbria e il PD della Regione Umbria, torniamo però ai farmaci, si mette in evidenza che è molto importante avere cognizione dell'esistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse all'interno delle aziende sanitarie e quindi è importante avere una strategia di prevenzione de dell'anticorruzione. Fra eh, le vari, I vari strumenti di prevenzione del, dell'anticorruzione, Agenas ha messo a disposizione eh, dei responsabili della prevenzione della corruzione la modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi dei medici. È uno strumento che consentirebbe e consente di individuare la presenza di comportamenti a rischi da tenere sotto osservazione. Perché appunto, dicevo, la corruzione si può combattere. Si può combattere e attraverso anche la trasparenza. Questa modulistica fra l'altro è eh, stata anche accolta in maniera consapevole dal punto di vista anche della categoria dei medici perché eh, le aziende sanitarie che si sono registrate all'utilizzo di questa modulistica e che hanno scelto, quindi eh, i medici che hanno scelto volontariamente di compilare la modulistica, si è passati dall'1,8% del 2016 al 36,5% del eh, 2018. Cioè, e... <coughs> Chiedo, <scusa. coughs> La legge di stabilità del 2019 inoltre ha affidato all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali l'attività di analisi e di monitoraggio di tutte le performance sanitarie, compresa questa importante dimensione che è quella della trasparenza. Il perché? Questo perché il conflitto di interessi in sanità è sicuramente un problema da risolvere. Se un medico opera con interessi diversi dall'unico fine che è il suo obiettivo, cioè quello della salute della, della paziente, del paziente, il suo operato e anche l'esito della cura possono, possono avere eh, esiti eh, diversi perché appunto eh, sapere che eh, un medico eh, riceve finanziamenti o riceve eh, donazioni o riceve formazione da una casa farmaceutica è una, un atto di, traspare, di trasparenza che permette alle aziende sanitarie e ai pazienti di sapere che quel medico appunto eh, ha ricevuto questi finanziamenti e quindi può avere una eh, visione eh, distorta o comunque può avere un'influenza eh, sul tipo di decisioni che andrà a prendere. Ovviamente questo non è detto che avvenga, però appunto il fatto che questi eh, dati siano noti e accessibili consente alle aziende di fare un monitoraggio e consente ai pazienti di fare una scelta. Anche perché secondo i dati Ocse un quinto dei soldi spesi in sanità in Europa finisce in sprechi, abusi o comportamenti illeciti. Quindi vuol dire che nel nostro paese almeno 20 miliardi di euro all'anno costituiscono, o possono costituire una mangiatoia per attività che dovrebbero essere estranee alla sanità. Quindi come dicevo appunto la trasparenza e dà la possibilità di accedere ai dati e ai documenti di interesse collettivo. Questi elenchi permetteranno ai cittadini di conoscere i rapporti esistenti tra lo stesso professionista e le aziende che producono i medicinali, che sono da lui prescritti e che quindi devono essere pubblici. La coordinandosi con gli ordini dei medici provinciali, disporre l'obbligo per i medici di indicare all'interno dei propri studi dei rapporti che hanno con le aziende farmaceutici, esponendo tramite appositi cartelli questa informazione. Anche perché ricordiamo che anche nella nostra regione non sono mancati scandali clamorosi connessi ai rapporti poco chiari fra medici ospedalieri e case farmaceutiche. A tal fine, ehm, in Parlamento è stata proposta una proposta di legge di iniziativa dei deputati, primo firmatario Baroni, che contiene appunto disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Questa proposta di legge è già stata approvata dal primo ramo del Parlamento alla Camera adesso passerà al Senato. Essenzialmente questo progetto di legge riprende il Sunshine Act che è stata la, la prima attività che ha focalizzato la propria attenzione proprio su questo eh, tipo di trasparenza. Quello che noi chiediamo oggi alla Regione è quello quindi di sostenere questo processo eh, di trasparenza tramite l'approvazione di questo progetto di legge e nel frattempo, nell'attesa che venga approvata anche di rendere obbligatoria alle proprie aziende sanitarie e ospedaliere la trasmissione e la compilazione della modulistica sulla dichiarazione pubblica di interessi quella appunto già predisposta da Agenas fin dal 2016 perché questo strumento consentirebbe, consentirebbe di individuare la presenza di comportamenti a rischio da tenere sotto osservazioni quali ad esempio i legami con aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici. Grazie.